Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo la deliziosa torta Mille Crepes. Sebbene abbia un nome francese, questa torta è nata dal genio di un pasticcere giapponese e la paternità di questa torta è discussa tra due città nipponiche. Addirittura a New York nella pasticceria Lady M è una delle specialità dove vengono preparate con 20 strati di deliziose crepe giusta apposte e ripiene di fantastica crema chantilly. Una fetta di questa torta può sembrare grande e pesante, ma in realtà appena dato il primo morso è veramente difficile fermarsi. È davvero semplice da realizzare, gustosa e facilissima. Oggi vi presentiamo la nostra versione. Iniziamo! Iniziamo la ricetta setacciando 370 g di farina 00, 30 g di cacao amaro, poi mescolando sempre Aggiungiamo 100 g di zucchero di canna e un pizzico di sale. Poi sbattiamo 5 uova con una forchetta. Le aggiungiamo al composto. Versiamo 70 g di burro fuso e un litro di latte tiepido a filo mescolando continuamente per non formare grumi. Lasciamo a riposare a temperatura ambiente per 15 minuti. Prendiamo una padella da crepe di 20 cm di diametro rovente, la ungiamo con un pezzetto di burro e ci versiamo un mestolo di composto che facciamo scivolare sulla superficie della padella. Cuociamo per 30 secondi, poi con la marisa proviamo a staccare i bordi. Se si staccano giriamo la crepe e cuociamo per altri 30 secondi. E voilà! Mettiamo su un piatto coperto con un coperchio. Continuiamo così con tutto il restante impasto. Quando avremo finito di cuocere tutte le crepes, le mettiamo da parte coperte fino al completo raffreddamento. Nel frattempo prendiamo un litro di panna da montare già zuccherata e aggiungiamo i semi di vaniglia. Montiamo finché diventerà ben ferma. mettiamo in frigo fino al bisogno. Riprendiamo le crepes, ne prendiamo una, la mettiamo sul piano da lavoro e ci appoggiamo sopra un piattino da 20 cm e tagliamo le parti in eccesso con un coltello. Facciamo la stessa cosa con le restanti. Per la ricetta ne utilizzeremo 28 e voilà! Siamo arrivati all'assemblaggio, quindi mettiamo su un piatto da portata della panna. Poi procediamo aggiungendo una crepe e due cucchiai di panna abbondanti. Con una spatolina lisciamo per bene. Poi aggiungiamo un'altra crepe e facciamo la stessa cosa finché le finiamo. Man mano che le aggiungiamo andiamo a coprire i bordi così le crepe non si seccheranno e prestiamo attenzione a farle combaciare tutte con i bordi per ottenere una torta il più regolare possibile. Infine aggiungiamo l'ultima crepe e copriamo la torta con un sottile velo di panna. Copriamo con una bowl e mettiamo in frigo per tutta la notte. Il giorno seguente riprendiamo la torta e la copriamo interamente con la restante panna. Prendiamo del cioccolato fuso e della frutta fresca e decoriamo la torta a nostro piacimento.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 Ma prima guardate quanti bellissimi strati che ci sono. E adesso la avvento. Cosa posso dirvi? È una torta davvero speciale. La panna ha ammorbidito per bene le crepe! Poi l'abbinamento panna e cioccolato, come ben sapete, è un must. È deliziosa, molto morbida e soprattutto delicata. Insomma, cosa posso dirvi? È una torta spettacolare, assolutamente da provare. Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace.